Ehi là, fagiolo! Mi sa che hai bisogno di un amico. Bella fortuna ti assiste! Perché presto Fall Guys piruetterà dal vivo su molte più piattaforme, tra cui PlayStation, Xbox, Switch e Big Games Store. E con il crossplay e la cross progression, giocare con gli amici non è mai stato così facile. Ma aspetta, c'è dell'altro. Fall Guys diventerà gratuito! Fai squadra con i tuoi amici su tutta la serie di contenuti stagionali di Fall Guys! E per quelli di voi che sono con noi già da un po', c'è un pacchetto Legacy gratuito! Per i nuovi arrivati abbiamo un sacco di Fall Guys divertenti, rotolanti, patatosi e... Questo qui... Ci saranno più sfide, costumi e ostacoli di quanto un fagiolo ne sappia contare. Qualcuno può dargli una mano? I sono responsabili per i limiti causati da fagiolo nel cesto. Fuoco, amico in acchiappa, da squadra. Deterite da divertimento eccessivo, ipertensione, amicizie entrate da carri di di squadra. La classificazione dei registri tra i punti, la microgestione dei direttori di spettacoli, i risultati inibiti di una spera il malfunzionamento dei fagiobot o gli incubi di qualsiasi fagiolo. Battuzzo, alto, piccolo, lungo, largo.